Così ci sta. Mm -hmm. Amici, vi piace ancora? Oggi vi faccio vedere come si prepara la stigliola, quella originale siciliana. Mm -hmm. Ora Siamo all'interno di un laboratorio di una macelleria storica di Barcellona Pozzo di Cotto, provincia di Messina Lui è il nostro eroe del giorno, Nicolino Nicolino. Allora, ciao, grande piacere Allora, noi siamo circondati da prodotti caratteristici della tua terra Ok, Ma solo uno andrà sulla griglia oggi Le stigliole, le stigliole. Che rappresentano, diciamo, eh, uno, uno delle pietre miliari Dello street food, eh, diciamo, della cucina popolare siciliana Siciliano. Allora, io a questo punto sto zitto e tu ci insegni a fare le stigliole, che dici? Certo, sì, bene, cominciamo. Nicolino, io già ho detto la prima bugia, perché ho detto che stavo zitto, <ride> ma per me è impossibile, però tu ci insegni a fare le stigliole. La pronuncia esatta qual è che ha messi in da queste parti? A stigliola, a stigliola, a stigliola. Allora vai, questo è... Sono butelli di, di agnello, oh, madonna lavati per bene, a perfezione. Allora perché dicono perché che Perché la, la base importante è questa qua, lavare il butello molto pulito è masticabile quando viene cotto bene, la prima cosa che tu mm. fai è farci vedere bene questo, che la metto di? sì, Se, sedano sedano. Sedano. Okay. sedano il grasso lo metti accanto al accanto. grasso ok, e poi? poi giro, giro, giriamo e, e dicoli dico di quant'è che fai queste <ride> da tanti anni tu hai iniziato quando? a sette anni a cominciare a pulire della carne piccolina piccolina piccolina e poi giri, giri, giri. girando allora, grasso, budella di agnello, si sì, perfetto. per sedano, perfetto. sedano. Okay, poi pompiamo un le mani lo leghiamo. Sì. Perché allora, se, se lega si se fa il nodo, se, me si mette la giù di perfetto, bene. E viene pronta Una bella stimola. per mettere, per mettere sul, sulla, griglia. sulla griglia. Vai, allora faccene un po', vai, sono curioso. Facciamo un'altra, sempre mettiamo del sedano lavato pulito ok Opla, no, non ti preoccupare allora quindi attimo possiamo... si queste si vendono al chilo, A chilo. Sì, al chilo sì, sì. quanto stanno al chilo la Ma 10 euro al chilo 10 euro al chilo un chilo quante sono? A un chilo saranno 13 13 pezzi. Ok, vabbè, insomma c'è da mangiare. Okay. Togliamo, rompiamo e leghiamo. Però la strigliola si può fare di tanti modi. Ah, questa è una versione è una classica, è una tecnica mia. È una tecnica ah, tecnica questa mia. è la versione di Nicolino. Sì, è una tecnica. Si fa anche col fegato, sì. oltre col fegato lo fanno con la cipolla, la cipolla, con la cipolla, ah, cipolla ah, ah, e ecco, il cipollotto. E poi si fa anche col fegato di maiale. Ah, sì? bene, anche col Vabbè. Vabbè. Vabbè, facciamo col cipollotto, cipollotto sì, Vai. facciamo col cipollotto. Che diciamo è più gustosa col cipollotto, eh. Beh, non a tutti piace la cipolla. Mettiamo così, posizione meglio a girare, la facciamo di più. Perché deve essere Nicolino, ma gira... conforme, Vabbè. conforme. Deve essere allora, Ecco, al giramento. No, si possono fare anche piccole. Ok. Però dice a stigliola, è una stigliola. Ok, stigliola, stigliola Adesso io me ne voglio fare una io di stigliola sì. ok? Tu mi guidi. E allora, la faccio fare. Questa diventa più facile. Va bene. Allora, tieni così Tieni così, ok da arrivi, vai, Ok, fai giro, okay. Vieni qua Allora, faccio da, da, dall'inizio Dall'inizio, okay. dall vai dai. Certo, certo, okay, certo. Vai, Allora ragazzi, la prima stighiola della mia vita Ok, grazie a Nicolino che quello, Lo taglio dopo, lo taglio Certo, lo taglio. prima lo Qua, qua, scusa. Sta all'inizio, ok Se no viene corto poi Ah, ok Portalo qua, portalo qua Portalo qua, così Ah, lo così, così Ah, okay, così, così Lo tieni così, così, così E lo giri Così okay. Tieni tutto quanto Bravo, okay. bravo, bravo, bravo. Poi gira la mano. Eh, guarda Eh guarda, vado sì, bene Quando Nicoli. sei un rubamestiere, sì. Vado bene, ti posso <ride> lasciare <ride> al piccolo, dico io. No, sei già già sbagliato, quindi. No, no, no, vai, vai, vai, vai, vai. Va bene, è più lento, Beh, ma però. te la chiacchiera non manca, quindi tu che <ride> ci fa, potresti <ride> far il mio. Non non sei accorto? Eh. Cosa allora, sei accorto? Sì, no. poi taglio. Sì, rompiamo non un rompiamo. attimino. Ecco, allora, va bene. Questa, questa è la mia mm -hmm. e questa è quella, beh si vede il professionista è una stretta di più, mm -hmm. però per essere la mia prima stigliola vado bene, vai bene, che dici? Scusa Nicolino, ma tu la prima stigliola ti ricordi quando l'hai fatta? La prima stigliola? Eh, quando l'hai fatta? Ho preso bastonate da mio padre. Va <ride> <ride> Mi bene, perché mio padre era un tipo proprio che... O li faceva le cose o li faceva. Quindi non era il metodo Montessori no. tuo padre. Eh, eh. No. Senti, ma le trovo sempre in macelleria da te? Eh? O mi devo prenotare? Eh? Sì, di solito ci sono. di solito Ci sono, Poi okay, okay. sì. vanno a ruba. Però sol soltanto sono impegnativi, sono impegnativo richiedono. Ma la cosa bella il, è che. Per il nostro devi modo fare di fare. Fa... fare. Eh? Non si scatta. Per sì. il nostro modo di fare ti impegna moltissimo perché. Bene, lavato pulito. È te certi posti dicono che una lavatina è via perché sennò il contenuto di dentro non ti porta sapone che dicono. ne pensi? dicono dico che ne pensi? non è così non è così <ride> eh, questa è la mia la più brutta <ride> è sempre buona queste sono le nostre stighiole queste sono quelle basic una cosa che non vi ho detto prima è che la macelleria di Nicolino accanto c'è una braceria quindi guardate un po' zan, zan punto griglia allora Nicolì qui abbiamo le stighiole no la pronuncia la devi di te però i stiglioli? Oh sì. Il sale marino italiano col quale poi diciamo gli diamo una spolverata finale. Finale. E l'agnellino al quale noi siamo molto devoti e molto grati. Okay? dal quale provengono le budelle. Perfetto. Perfetto. Appartenere. Okay. <ride> allora io il mio sogno è un messinese, diciamo, un barcellone, come un barcellonese. Un barcellonese che mi griglia una stigliola è il mio sogno. Sì. Ok, mi dici. Ho, sog Ho sogni no, semplici. La mettiamo a tradizionale con le mani Perfetto. <ride> ora, ora incominciano a scoppiettare perché vanno alla cottura a castigiola per questa volta è una cosa buona ma chi canocciano tutto qua? Eh? Ma sì, questo l'avevo capito, ho capito tutto, ho capito tutto. Mentre Nicolino finisce di cuocere le stighioli, io due cose ve le devo dire. allora la stighiola è il piatto popolare per eccellenza, no? soprattutto qui in Sicilia, ma perché? Perché era fatta con le parti meno nobili dell'animale. Allora, chi ce i soldi si mangiava la parte buona, possiamo dirlo il cosciotto, Perfetto. e chi invece i soldi ce l'aveva doveva riciclare si quello le che... Piccole... Ma anche se mangiava l'interiore, che però poi abbiamo riscoperto, ringraziando il cielo, anche grazie a gente come te, che le sa bene, ok? Allora, io ho studiato... Dice che stighiola deriva dal latino, dal verbo extilia, che significa interiore, interiore. Qui da, da extilia a stighiola, là ci sono secoli di storia siciliana c è, c è. no? Io sono estremamente felice quando mi vedo queste, piace, queste mi... parti dell'animale che si cuociono No, perché noi a volte siamo abituati a mangiare solo le bistecche, le no? Le eh, no. Però anche queste, queste sono, hanno sono il loro non, fascino Non sono conosciute, specialmente da con con questi giovani che crescono Non sanno le parti migliori che, che effettivamente niente. Ma il limone ci va? No no. no, no, è soggettivo. È no? soggettivo. Okay. Io ho fame, oh. eh. Certo. Sì, ah, voglio... Intanto vi faccio vedere, stiamo registrando oggi. Sì. Vi faccio vedere il vino che io e Nicolino ci berremo, ok? Ah, faccio ostra ah, No, <ride> scherzo. Io il Nicolino ci berremo che è il Chiatos. Allora, questo è un vino che ha avuto un affinamento in Anfro di terracotta per 12 mesi e che trovate nella sua macelleria. Bravo, queste Perfetto. sono le cose che mi fanno impazzire, questi Perfetto, prodotti. No, che immagino per trovarlo no, tu no, abbia dovuto no, no, cercare, no? anche esclusive pure. Bravo, bottiglie no, numerate. No, una certa, fantastico. Nicolini, bravo. Bravo, bravo. Esperienza bravo. pure. Bravo. Nicolino, qui dicono che siano pronte, eh? Sì, Belle, sì eccole tantissimi. qua. A Hai visto <ride> come si sono ristretti? Sì. Perché sono naturali. Perfetto. Le Stigliole sono pronte? Grazie Nicolino. A, a Stigliola da pezzavotto È pronta, fantastica. Allora, per completare <ride> l'opera, un pizzico di sale Bene. marino italiano, volete? E io direi, ragazzi, di mangiarla. Mmm. -hmm. Nicolino, buona. mortacci quanto è buona. Tu l'hai preso? Quella Sedano O lo sedano sedano! Lo sedano. Mm. Penso che gusto che c'hanno È dolcissimo Alla ah, salute, dico lì Grazie mille dell'ospitalità okay. Grazie. A Grazie a tutti ah, Aspetta, prima di concludere Sai come saluto sempre io i miei amici Ragazzi, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi eh. Ciao! Ciao <ride>